Il cammino di Quaresima sta per compiersi, per giungere alla fine, questo mi sembra sia un brano del Vangelo di Giovanni tra i più belli, ci fa capire quanto il Signore ci ami e quanto sia disposto a fare per noi, anche mettendosi al ridicolo. Sì, c'è questa donna, questa adultera, gli viene gettata davanti come un pacco postale, come come una carne da, da macellare, tutti pronti con le pietre in mano a lapidarla, tutti pronti a giudicarla, a condannarla, avrebbe già ricevuto la condanna, in nome di una legge, in nome ecco, dell'orgoglio, di chi ha gli occhi accecati e vede il male solo su, negli altri, sul volto degli altri e mai in se stesso. Gesù condanna proprio questa ipocrisia questo senso di giustizia che è una giustizia fatta di ingiustizie, è in un'ingiustizia fondata sulla prepotenza, fondata sulla ipocrisia. Dove sono? Dice Gesù. Dove sono? Nessuno ti condanna dopo aver scritto con quella mano sulla sabbia non sappiamo cosa abbia scritto, dopo aver preso del tempo e indotto tutti al silenzio, probabilmente proprio perché riflette, ognuno possa, poteva riflettere su di sé, sulla propria vita. Dove sono? Nessuno. Nessuno ha osato lanciare la pietra. Chi è senza peccato scagli la prima pietra, è una, una frase ormai conosciuta, viene utilizzata spesso, per esprimere questi concetti così alti, di così alta spiritualità e nessuno ha osato lanciare. È singolare il fatto che i primi ad andarsene sono proprio i più anziani, i più anziani, i più saggi, forse quelli che si ritenevano più saggi, forse i più ipocriti, sono gli anziani ad andarsene, non hanno più il coraggio. Gesù ha salvato quella donna, ma possiamo dire che ha salvato anche quegli anziani, e quei presunti saggi affinché non, almeno per una volta non commettessero ancora un'altra ingiustizia condannando una donna che aveva solo bisogno di amore e di perdono e così anche noi abbiamo sempre bisogno dell'amore e del perdono di Dio, dobbiamo sempre contare su di Lui e sulla Sua grazia, sulla Sua misericordia. Buona domenica.